Allora, un bilancio che chiude eh, ormai la legislatura e che contiene ormai eh, le proposte elettorali di Bonaccini perché va a recepire tante proposte che noi in questi anni abbiamo fatto, il reddito di solidarietà che era stato proposto promosso inizialmente da noi che è stato recepito, viene rifinanziato e viene eh, inserito il super ticket, una risoluzione approvata in aula già due anni fa ma mai applicata. Oggi quando siamo verso la scadenza della legislatura Bonaccini la tira fuori dal cappello e si propone anche il taglio dell'Ires in montagna, anche questo noi l'avevamo proposto tanto tempo fa. Ovviamente su, queste, su questi pezzi di manovra siamo d'accordo, non siamo d'accordo sul taglio complessivo perché questa regione finora ha tagliato in sanità, vedete i punti nascita chiusi eh, nelle nostre montagne, con un caso anche ieri di una mamma che ha dovuto partorire in ambulanza, vedete l'inefficacia sul piano aria dove il sostegno e i finanziamenti per eh, la sostituzione delle auto, la rottamazione delle auto ancora non c'è nonostante gli annunci, mentre al governo in questo momento parte l'ecobonus. Ecco, Noi ci aspettiamo che anche questa regione arrivi, ma non solo alle scadenze elettorali.